In questo video vedrete fare una delle torte più buone che ho assaggiato in vita mia Ve lo posso giurare La torta poverella, le noci e caffè della Dani La titolare del Bed and Breakfast Casa Incantata Lei è una donna fantastica e conosciuta da queste parti per la sua incredibile bravura ed esperienza in cucina Mettete già like a questo video e condividete la ricetta perché sono certo che non vi deluderà Raga ascoltate la Dani perché veramente lei è una maga Una maga Io da lei ho mangiato le cose più buone, soprattutto i dolci, ma tipo non so il brasato, tutto La Dani è il top, vai Dani. Iniziamo montando gli albumi. Ok. A neve ferma. Classico albume montato a neve. Aspetta che sì. Mi abbasso abbass <ride> un po' perché mi sa che l'inquadratura è un po' stretta, poi la taglia <ride> è piccola. Ma è solo allora... piccola. Vai, perfetto. Gli albumi montati a neve che mettiamo in al in fresco. Frigo. Andiamo con lo zucchero. Mm -hmm. Prendo la, la videocamera così facciamo vedere. Pizzicchino di sale okay. perché è un esaltatore dei sapori un eh. pizzichino ci vuole ovunque perché sì. la vita senza sale è non la sa sì. da negozio Ecco, sono belli sbiancati, okay. come vedete. Possiamo incominciare a incorporare le polveri. A me piace sentire un pochino proprio la consistenza delle sì, noci. Condivido, guardate, adesso Perché? vi faccio vedere. È tritata e eh. non possiamo sì, dire che, sì, sì, sì, sì, che sì. ci sono dei pezzetti troppo grossi, però vedete questo granellino, ad esempio. Preferisco tritare di più il pane e lasciare invece un po' di texture delle noci. Sempre con lo sbattitore, Dani, super semplice. Ma sì, la farina di noci. Ti tiro l'Aistar. Per il tempo c'è l'Adriland, lo showman. Sì, sì, che va per conto suo e dirige <ride> l'orchestra che non c'è. <ride> è un po' una casa di matti. Eh, non ma è sì, che... ma a noi piace la frittantezza una prima parte per ammorbidire il composto altrimenti si fa un po' fatica poi piano piano vedrete che proprio si gonfia un attimino ma soprattutto diventa soffice è una torta comunque che deve rimanere un pochino umida, una torta di frutta secca, è una ricetta anche se vogliamo raffinata dal ripieno che metteremo ma che fondamentalmente è una ricetta povera, che richiama quel che una volta si trovava facilmente in casa. Ora ne aggiungiamo un altro po' questa perché l'altra okay. è troppo grande. Passo burro e carta forno poi dopo come facciamo di solito che si garantisce sempre che poi la torta si stacca. Eh. Volendo ci può aggiungere una notta di vaniglia appena appena. Secondo me ci può anche stare. Ci può stare. Abbiamo, Eccolo. Appena, Abbiamo messo appena. tipo un cucchiaino. un cucchiaino, Sì sì sì. trovare Pertroppo... la rotondità, anche no? Sì Senti che profumo stenuto! Madonna, togliamo tutto Quella torta. a proposito, Dani, cos'è? Un 22? Un 22. Forse è un 20, 24? 24? Sì, sì. La sì. torta che adesso inforneremo, metà. Dimmelo, fa, eh, Oddio, guarda qua. È di... Certo, cerchiamo di impiccare il furto. Va bene. Lo stesso. <ride> Accendilo adesso. qua c'è in forno statico. Naturalmente ricordatevi di accendere il forno, sì. che è una cosa molto sì, importante. Da, da, insomma, mm. così, Oggi abbiamo chiacchierato. Oggi eravamo in mm. un momento così un po' frivolo. 180 gradi in forno statico per mezz'oretta. Poi fate la prova a stecchino perché okay. è una torta che deve restare umidina. Ma comunque per forza deve cuocersi. Umidina proprio piacevole in bocca. Le Hai briciole, senti? Buona. E poi si sente la noce. Stacchiamola. Prima di coprirla dobbiamo fare la crema. È eh sì, che è quella che rende ricca questa torta. Poverella, è una Crema di burro che una volta si usava tantissimo, che adesso è un po' stata sostituita dalle mousse, ma che comunque si è fatta bene. Ha una piacevolezza sì. unica, guarda, sì. per me è un ricordo del mio passato, delle torte di quando ero bambina. Possiamo dirlo che... Chi oh, non vuole burro? il burro? Mm? Possiamo fare, ad esempio... Una crema pasticcera al caffè. Ci sta. Sì. Che ci anche sta. una ganache magari. Una ganage. Comunque è la crema di burro, se montata bene, fatta bene. Secondo me è una delle cose ancora più buone. Sì, sì. sì. La versione che, che Io propongo la... a questa sì. qua. È il primo caffè della mocca. È, è quello che, che si aggiudica. Adesso fammi vedere eh, che il vento. Proprio il caffè è ristretto qua boccino. Il burro è morbido, eh, si fa meno fatica. Consiglio sì. allora, alla community. Sì. Se dovesse avere dei problemi, che è un po' impazzito, si, si, si dividono, separa. si separano mm, okay. gli elementi, un attimo in, frigorif in, fri in frigorifero, che si raffreddi e poi la montate nuovamente. Diventerà molto molto più soffice. Facciamo vedere intanto com'è. Quindi Comunque è già molto amalgamata. Sì, però... sì, sì, amalgamata. È per montarla meglio. Ok, ecco. perfetto, dai. Mm? Il gusto? Pazzesco. Quindi adesso facciamo: prendiamo una spatolina, mettiamo insieme. Io un goccino me lo bevo subito. Mm. Allora, intanto è fredda da frigo, ma eh, infatti è buio. Abbiamo atteso queste due orette per farla un po' rassodare. Certo. Anche perché è più buona, mi dice, che sì, è fredda. fresca, no? eh, cioè mh, fredda è più buona. Uh -huh. Spettacolare. A me piace tantissimo. Allora, si sente la noce, poi... Abbiamo la presenza del caffè. del caffè che ti avvolge tutto, anche mm. perché considerando che è una crema. Sono cose quindi, anche semplici, ma sì, che sì. hanno una storia. Sì, ma poi... Hanno un'anima. Che ti conquistano proprio. Mm. Mm. Io ragazzi mi auguro che proviate a fare questo mm. dolce. Tagateci su... Facebook oppure su Instagram Su Instagram poi sappiate che trovate anche altri video Altre ricette che magari su YouTube non pubblico Altri due video se non li avete ancora visti Qui potete iscrivervi al canale o anche qua sotto E attivando la campanella delle notifiche Rimanete sempre aggiornati sui nuovi video E invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog E vedere la ricetta scritta E con tutte le dosi, ingredienti, procedimento Scritta in modo ordinato Finito il cappuccio Ecco Salutiamo todos ci vediamo la prossima settimana come sempre. Prossima settimana in Alta Montagna. Ma ah, credo bene, ci ritrasferiamo <ride> su alle Alte. Dani, sei stata pazzesca. Grazie. Pazzesca. È stato un divertimento. Pazzesca. Un divertimento. <ride> sì. A ah, me piace. Un ospite del V&D. Vai. Pronto? No, ce n'è ancora. Ne abbiamo mangiata tanta, ma ce n'è ancora un pezzettino. E l'ha detto? Eh? Vito vieni a mangiarla Vito vieni a mangiarla Ciao No anche perché è anche qui che...